You've la I've lost a trace. I dream at night I could only see your face I look around and it's you I can't replace I feel so cold and long for you embrace. I keep crying baby baby please eh, salve Sono... Marco Giustini dell'Associazione Beni Comuni Stefano Rodotà e questo è il nostro terzo seminario all'interno di una serie di seminari che abbiamo organizzato nel corso di questi mesi che si intitola Co-Housing, ehm, co Coworking e Transizione Ecologica a Roma. E in questo seminario noi affronteremo mh, il, il tema della, della forme innovative di proprietà eh, da un punto di vista giuridico del, del, di immobili e questo in qualche modo ha a che fare direttamente con una delle finalità della nostra associazione che è quella de, de, relativa ai beni comuni perché? Perché queste eh, innovative forme di proprietà sostanzialmente attraverso degli istituti di, di diritto privato, quindi non diciamo attraverso distritto di diritto pubblico eh, permettono in qualche modo di vincolare in modo perpetuo la, eh, il, la proprietà come bene pubblico come bene comune e mm, in, eh, in particolare affronteremo l'istituzione eh, eh, di diritto anglosassone del community land trust e il corrispettivo francese dell'organismo del dell de francello solidaire e eh, il eh, il modello in Spagna che è proposto da, dalla cooperativa edilizia Sostra SIPIC di, di Barcellona, in cui c'è eh, diciamo, un modello di eh, proprietà comune da parte della cooperativa e la, ehm, diciamo, una forma intermedia tra proprietà e affitto nei confronti degli abitanti. Ehm, poi eh, parleremo del, eh, di un esempio importante in Italia che è il... Ehm, eh, l'esempio di Bologna promosso dal comune di Bologna eh, di, una, eh, di un co-housing di tipo sociale eh, che, eh, che si chiama eh, oddio, oddio, oddio ho un momento di, di vuoto va bene, il, diciamo bene. questo, eh, questo co-housing ci verrà illustrato da un punto di vista giuridico e da un punto di vista di organizzazione del, eh, diciamo, della, eh, della vita all'interno di questo spazio e, la, il primo intervento è quello di Daniela Festa dell'Università di Bologna e, che, a cui lascio la parola grazie l'audio non si sente vorresti riattivare l'audio? Ok, è attivo. Dicevo anche in chat che dovete attivarmi la funzione di condivisione di schermo perché io possa condividere le slide. Mentre lo fate vi do alcuni elementi introduttivi, così non perdiamo tempo. Ditemi, Datemi là quando posso condividere. E, allora, io non mi concentrerò immediatamente sugli aspetti giuridici, ma ci arriveremo, quindi vi spiego innanzitutto da quale capo di studio sono partita e quali sono elementi, i suoi elementi caratteristici una parte generale per condividere il quadro giuridico istituzionale diciamo che caratterizza i community land trust vi mh, spiegherò poi brevemente come è avvenuta ehm, la circolazione di questo modello no? della mobilità di questa politica di community land trust ehm, in Europa, non mi concentrerò sul caso di Bruxelles che ha, un, ha avuto un ruolo emblematico da questo punto di vista, ma vi parlerò della ricezione del modello in Francia, dove il modello è stato recepito con importanti eh, adattamenti e modifiche che pongono anche degli elementi critici. E poi nella parte finale ehm, magari metteremo in rilievo quali sono gli elementi che potrebbero essere ostacolo all'applicazione di un community and trust in Italia, quando, quali sono invece gli elementi di forza che ci inducono a pensare che possa essere un, uh, un modello opportuno anche nel nostro contesto. Allora, se siamo pronti, forse lo siamo, vediamo subito… Daniela, riesci a condividere lo schermo? No? Uh, ci trovo immediatamente, guarda. Allora allora come spesso succede ogni allora fatemi fare una brevissima operazione mi chiede di autorizzare l'operazione per perdonatemi perché ho appena uh, aggiornato zoom per potermi collegare perché c'erano dei problemi quindi devo fare delle operazioni ulteriori come sempre mm, vediamo se me lo fa fare altrimenti rapidamente posso cambiare computer ma mi saccherebbe un po' perdere un minuto uh, vediamo se ci riesco ora Dovete lasciarmi fare un, una piccola operazione, lo devo mandare eh, nel drive per poterlo condividere perché non mi consente di condividere il testo. Non capisco perché. Vediamo. Che succede? Vabbè, qualcosa che sfugge alla mia competenza, quindi un attimo me lo invio rapidamente sul drive e da lì lo riesco a recuperare. Perdonatemi se volete prendere la parola per coprire questo piccolo vuoto, fatelo pure, io vi ascolto in ogni caso. il tasto lo vedi nella condivisione con schermo? Sì, certo che lo vedo, lo vedo assolutamente lo vedo però non so per quale ragione probabilmente perché ho appena reinstallato Zoom, non mi consente proprio di, mh, di visualizzare tramite Zoom il mio desktop come di solito io condivido da questo computer peraltro Voi, eh, Daniela scusa vuoi mandarcelo a noi e noi facciamo le vallette <ride> No, non ti preoccupare, Antonella. Scusatemi, ma non era prevista questa cosa. E datemi un secondo e risolvo così. Basta che io lo mandi. Se no, sì, possiamo anche fare così. Se pensate sia più semplice. Volete che me lo mandi? E vi chiedo di cambiare sì. le slide. Ok, facciamo sì, il slide per evitare che poi ci siano ulteriori problemi. Ah, uh, no, Beh, sì, botinata. sulla posta dell'associazione no no ve lo sto mandando nella chat um, è già inviato ah. nella chat del um, dello allora, lo sta caricando lo eh, perché lo sta caricando ho quasi finito di caricarlo fra un istante dovresti vederlo Antonella ecco adesso dovresti vederlo io aspetta che e sto passando mentre tu lo apri io comunque me lo invio così abbiamo un piano B vedete vero? sì sì un attimo allora eh... ok ci sono Vedete? Lo vedete? Sì, io lo vedo. Andiamo? Se gli altri vedono... Vado? Sì, uh -huh. si vede. Vado alla prima? Sì. sì. Allora, brevissimamente questa la passiamo veramente in un attimo, era per spiegarvi un po' come sono arrivata allo studio di questo caso, quindi um, ho passato un periodo a New York dove ho svolto un progetto di ricerca, se clicchi esce il testo, perché è un, un testo progressivo, eh, dove ho svolto un, un periodo di ricerca sul campo analizzando il caso di studio di Cooper Square Community Land Trust, di cui vi parlerò, che si trova nel cuore di Manhattan, e poi cliccando, clicca ancora Antonella, grazie, Attualmente ho un grant alla Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord con una ricerca finalizzata alla comparazione del modello CLT OFS, cioè Community Land Trust e Organisme Conseil Solidaire. Ricercazione perché non si limita soltanto a svolgere uno studio, ma stia, sto lavorando, stiamo lavorando perché coordino una piccola equipe insieme con gli operatori della um, vita partecipativa del um, movimento OFS, perché c'è un vero e proprio movimento di e uh, solidari in Francia, cercando appunto di superare un po' quelli che ci sembrano un po' i limiti di, eh, del modello, quindi possiamo andare avanti. E chiaramente in questo contributo come introducevo nella slide precedente, ma non c'è bisogno di tornare indietro, eh, affronterò sì delle, delle questioni urbane, insomma un po' la, gene la genealogia del modello, ma anche delle questioni mh, diciamo istituzionali, perché il Community Land Trust è un'istituzione, quindi l'analizzeremo la proprio come istituzione. Chiaramente tutto questo si inserisce in un uh, progetto di studi più lungo, che, um, insomma, nel quale io mi, mi impegno un po' da anni, che è quello sui commons, lo ho scritto prima i commons diciamo nello spazio pubblico, nella città pubblica e poi mi sono spostata a studiare e approfondire le questioni che riguardano uh, l'housing, in particolare il cosiddetto affordable housing, cioè le, le forme di abitare accessibili, come commons urbani. Allora in queste... no, torna indietro Antonella... Ecco, volevo mettere in evidenza qualcosa che credo che sia nota e chiara a tutti voi, quindi lo dico molto rapidamente e per passare poi al vivo della trattazione. Chiaramente, eh, i community land trust non sono necessariamente utilizzati per realizzare forme di co-housing. La foto che vedete qui è un importantissimo co-housing è community land trust. Community land trust co-housing che si trova a Leeds, eh, nel Regno Unito, nel cuore del, dell'Inghilterra fra l'altro uno dei suoi cofondatori conf è un importantissimo geografo critico che si chiama Paul Chatterton e che crede moltissimo nel modello. E quindi in questo caso vediamo la perfetta eh, coordinazione di un community land trust con un progetto di eh, co-housing, ma non necessariamente il community land trust viene utilizzato per, il, per mh, produrre co-housing, in quanto non sempre al community land trust si associano Quell'elemento di condivisione di spazi o di servizi o spesso anche di eh, elementi ulteriori di, di dimensione comune tipici del co-housing. Può succedere oppure no? Quindi diciamo, mettiamo in luce una prima differenza, il community land trust è uno strumento un'istituzione finalizzata al governo ehm, del, del housing in modo da mantenerlo accessibile nel lungo periodo e quindi non è perfettamente sovrapponibile. Detto ciò, le due cose spesso possono convergere anche perché il community land trust molto spesso si associa, per diverse ragioni che se volete tratteremo poi Uh, al termine della nostra conversazione o in fase di discussione con altre istituzioni e altre strutture che possono essere cooperative, associazioni, organizzazioni non governative, fondazioni, nel senso il community and trust non sempre da solo è sufficiente a realizzare un'istituzione di abitare comune ma presenta dei, delle caratteristiche specifiche che lo rendono invece estremamente utile e prezioso per perseguire soprattutto, lo ribadisco, l'accessibilità nel lungo periodo, che è l'obiettivo principale di, questo, di questa istituzione. Andiamo avanti. Visto che il titolo della nostra, del nostro incontro era Co-housing, Co-working e transizione ecologica, ho voluto sottolineare in questa slide le possibili connessioni anche col concetto di co-working. Metto subito in evidenza che, benché il community land trust sia, indietro, sia diventato noto eh, e sia molto studiato soprattutto per garantire l'accessibilità delle unità abitative, in realtà viene utilizzato sempre di più. Uh, in Europa e moltissimo negli Stati Uniti anche per uh, produrre e gestire altri spazi e servizi locali che possono essere giardini condivisi, spazi condivisi uh, ma anche come vedremo nel caso di, del um, Cooper Square Community and Trust uh, commerci di prossimità quindi ha una potenzialità molto più ampia rispetto all'accessibilità della casa che naturalmente ne costituisce il cuore visto anche l'imperativo eh, che eh, l'accessibilità dell'abitare eh, eh, rappresenta nella nostra ehm, fase politica attuale, sapete bene che si tratta di una problematica che affligge diciamo, eh, tutti eh, gli Stati a livello globale e eh, le istituzioni politiche anche di scala eh, minore. Quindi, e per quanto riguarda invece la connessione fra uh, community and trust e lavoro, quindi non necessariamente co-working, ma la dimensione lavorativa, tengo a precisare che tutti i community and trust che ho studiato um, hanno bisogno di un team di organizzazione, un team che lavora per la gestione del community and trust e che ne, ne consente... Il funzionamento sia a livello tecnico amministrativo sia a livello di manutenzione e ehm, nel tempo e quindi molto spesso queste esperienze sono stati anche dei modi per i ehm, militanti del co-housing i residenti del co-housing di eh, impegnarsi anche a livello lavorativo e questa è una eh, constatazione generale di chi si occupa uh, dei community land trust naturalmente non tutti, però equip di 4 o 5 membri sono necessari per la gestione del co-housing. Poi dipende dalle dimensioni. Parlo di un'equipe di 4 o 5 membri per un, un community land trust come quello di Cooper Square uh, CLT, che gestisce 328 unità abitative. Quindi insomma, stiamo parlando di un parco housing molto, molto ampio. Andiamo avanti. Brevissimamente, quale transizione? Giustamente nella vostra locandina facevate riferimento alla transizione ecologica. Eh, chiaramente queste forme di ehm, community and trust eh, vedono la transizione ecologica in una dimensione complessa, quindi non eh, um, strettamente e unicamente ambientale, come sappiamo bene, la transizione ecologica è molto più ampia, tanto è vero che molti studiosi di queste pratiche, e eh, cito ancora qui Paul Chatterton, Uh, lo collocano come politica postcapitalistica. Eh, faccio riferimento qui alla definizione di post-capitalist politics che ci danno Gibson Graham, altre due importantissime geografe australiane che si occupano di commons da molto tempo, in particolare i commons ambientali, ma non solo. Quindi l'idea è di realizzare delle istituzioni complesse che prendono in carico la transizione ecologica, ma anche la transizione istituz istituzionale che la transizione ecologica eh, comporta. Possiamo andare avanti. Allora, eh, clicca così vediamo anche il testo. Innanzitutto condividiamo un quadro generale, perché non so quanto ne sappiate tutti voi, del community land trust e quali sono i suoi elementi caratteristici. Molto semplicemente, poi via via la, la questione diventa più complessa, comunità, terra e il trust. Eh, la fiducia, diremmo in italiano con una traduzione imperfetta sul piano giuridico, però eh, mi ho messo questi tre elementi anche per far comprendere quanto ritroviamo qui i tre elementi caratteristici dei Commons, una comunità, una risorsa messa in comune e un insieme di regole per poterla governare in maniera comune naturalmente ehm, il, la comunità rinvia a un modello collaborativo per quanto riguarda la terra parliamo di proprietà collettiva e poi spiegheremo in che senso e in che dimensione essa è collettiva e il trust è il meccanismo che con, consente il eh, controllo perpetuo dell'asset terra cioè della risorsa anche economica affinché essa sia stabilmente destinata alla funzione sociale andiamo avanti andiamo avanti allora, normalmente eh, le, i terreni in unità abitative, moltissimo nell'esperienza statunitense, eh, ma anche via via in quell'europea, vengono, eh, quindi o i terreni su cui costruire in molti casi, o unità eh, abitative già costruite, vengono acquisiti in diversi modi dal, dal CLT, eh, con donazioni, con trasferimenti pubblici. Negli Stati Uniti tenete conto che moltissimi community land trust ehm, che eh, agivano su unità abitative o interi palazzi già costruiti sono stati trasferiti al prezzo simbolico di un dollaro dal, eh, dalle città o San Francisco o New York al community land trust. Quindi le, le autorità pubbliche diventano il trust che trasferisce al trust, al community land trust la risorsa affinché la possa gestire nel, nel bene di un beneficiario, secondo lo schema tipico del trust, che è una data comunità locale. Eh, sottolineo una data comunità locale perché qui i beneficiari non sono soltanto i residenti, che sono i beneficiari diretti principali, ma un'intera comunità urbana eh, locale. Andiamo avanti. No, torniamo indietro. Ecco. Elemento principale, eh, l'accessibilità... Daniela, scusa se ti interrompo, siccome sono già quasi le 7, riesci ah. in 5 minuti a concludere e poi le domande eh, te le facciamo avere in seguito, perché se no non rispettiamo, mi, mi dispiace avere Ma questo ruolo. Sto parlando, sto parlando già da 20 minuti? no 10 eh, die abbondanti eh vabbè eh, allora 5 eh, minuti quindi posso dire proprio poco parleremo di tutto il resto nella discussione va bene allora ma, vabbè, facciamo una. magari andiamo un po' a sparare Beh, mi sembra molto importante ma magari sono, se, no, se Insomma, sono non le passiamo avanti oh. se, se allora facciamo così Tanto siamo pochi. Se è chiaro a tutti quali sono le caratteristiche basiche, diciamo, basic del CLT, passo queste e andiamo in più. no, più giorno. No, dai, no, no, io perché sono temi molto complessi e meglio insomma, seguiamo lo schema. Va bene, va bene, ditemi voi allora sono un po' rapida, eh? semplifico un po'. Primo elemento eh, caratteristico del CLT: la separazione della proprietà della terra rispetto a la proprietà, ma qui lo mettiamo fra virgolette perché in realtà si tratta di diritti reali, di ciò che è costruito. Questo che cosa consente? Questo consente di sottrarre il valore della terra, che sappiamo essere un valore economicamente eh, crescente in maniera esponenziale ovunque, al eh, valore economico del costruito, di farlo circolare il costruito eh, senza dover farsi carico del prezzo della terra. Questo è il motivo della dissociazione. Eh? E naturalmente coloro che acquisiranno, fra molte virgolette, la proprietà della casa eh, pagheranno una piccola quota, un ground lease al CLT, che è una quota che può essere variabile ma di solito è molto moderata o comunque calibrata in modo che sia moderata, per poter eh, poggiare il proprio diritto reale sulla terra che non è di loro proprietà. Andiamo avanti. Andiamo avanti? Con la diapositiva. Eh, un attimo. Si è bloccata. <ride> Oggi ci abbiamo. Allora, mentre, mentre voi la sbloccate, diciamo qual è la relazione che consente di... ecco, ok. Ehm, no, dobbiamo tornare, eh, torniamo al 2. Ecco, meccanismi antispeculativi, questo è importantissimo. Andiamo oltre, andiamo al se, secondo criterio, al, al secondo dispositivo. Eh, ricliccate per cortesia. Oh. Problema? Mannaggia, mi spiace. Eh sì, non so. Eccolo. Fermi tutti. E, dai un altro click, Antonella, così esce stop. Stop un attimo. Meccanismi antispeculativi. Questo è molto importante perché è qualcosa che ci deve interrogare anche rispetto all'adattamento possibile, rispetto al contesto italiano. Eh, importantissimo, eh, sia perché è problematico, sia perché è l'elemento chiave. Eh, I prezzi di rivendita degli immobili eh, sono limitati perché le case possono essere acquisite con una forma di proprietà o di affitto o delle forme ibride ehm, che possono essere ehm, azioni dell'eventuale de, dell Community Land Trust eh, che quindi hanno un loro ammontare anche qui fissato in maniera eh, molto moderata e una parte di affitto, quindi come vedete anche qui abbiamo un ventaglio. Quel che è importante segnalare è che allora, quando fossero eh, con un diritto reale di lunga durata e pieno, più pieno diciamo del semplice affitto, al momento della rivendita di questo diritto reale, non possiamo parlare della rivendita della proprietà, perché non si tratta di una proprietà Piena secondo i canoni della modernità ecco diciamo così eh, il mh, titolare del diritto reale sul, sulla casa non potrà rivenderlo al valore di mercato lo dovrà fare secondo la cosiddetta resale, resale formula una formula di rivendita stabilita precedentemente al momento del, dell'acquisizione del diritto stesso e quindi eh, potrà incamerare una percentuale del valore una percentuale aggiuntiva di valore e anche qui è un altro elemento da comprendere e su quale ragionare eh, ma sarà un valore contenuto in questo modo si eh, consente l'accessibilità alla stessa tipologia di soggetti dal punto di vista socio-economico per cui l'accessibilità la era stata fissata in via iniziale che cosa voglio dire? avranno due limiti potranno rivendere soltanto alle eh, stesse fasce economiche cui il community trust si indirizza, lo income, low income a della, o classi medie come succede in Francia e lo dovranno fare a un prezzo prestabilito, importantissimo perché questo pone molti problemi dal punto di vista della teoria diciamo più classica e liberale, se possiamo dire così, o neoliberale sarebbe più corretto dire, della proprietà. Andiamo avanti. Governance tripartita, questo è un elemento estremamente importante. Chi siede nel CDA di un Community Land Trust, i residenti, e qui intendo dire i residenti delle unità abitative, coloro che sono titolari dei diritti reali, la comunità locale, associazioni, comitati di quartiere e rappresentanti di interesse pubblico che possono essere ehm, i rappresentanti politici, ad esempio, dell'istituzione che ha dato... Ehm, o l'aiuto finanziario rilevante, o i terreni, o i palazzi, eh, qualora siano unità già costruite. Non è detto che sia così, questa non è una regola eh, scritta nella pietra secondo il, il diritto eh, statunitense no? da cui il, il modello si è originato, um, quindi in realtà su questa tripartizione ci sono poi tante declinazioni possibili normalmente viene rispettata proprio perché è l'elemento specifico e caratteristico del Community Land Trust, che vede il bene a housing non come un bene soltanto dei residenti che vi possono accedere, Uh, che siano medium income o low income, very low income, um, ma di un'intera comunità che acquisisce il bene come un urban commons, che consente la mixite so sociale, che consente di mantenere i, i propri tratti sociali, antropologici, multietnici, e quindi è l'intera comunità che può partecipare e poi la variabilità della presenza dei rappresentanti di interesse pubblico perché talvolta sono rappresentanti istituzionali e questo è stato un elemento molto discusso con gli amici del Community Land Trust di Bruxelles. In alcuni casi, come nel caso di studio di Manhattan, non ci sono rappresentanti della città di New York, benché la città abbia dato 328 unità abitative, 23 eh, palazzi al community land trust, ma l'interesse pubblico viene eh, in qualche modo curato e rappresentato all'interno del CDA da importanti figure di spicco del housing, ad esempio il presidente del community land trust è Tom Angotti, che è questo urbanista critico importantissimo, che si occupa di housing da moltissimo tempo e oppure vi è un altro rappresentante eh, di associazioni di affordable housing a New York un'altra personalità eminente diciamo sono delle figure di grande garanzia eh, eh, in questo caso e questo è interessante andiamo avanti questa la passiamo eh, perché insomma troppi dettagli vi dovrei dare andiamo avanti Antonella, ti chiederò di passare un po' di diapositive perché così andiamo più veloce. Eh, se, se è bloccato, forse c'è adesso. Decalage, forse ho troppe cose aperte. Mm. Ecco, questa anche la passiamo, anche se per me è una, è una tematica che mi sta molto a cuore, ma mentre tu la passi io la cito, vorrei soltanto, cioè, qui vi faccio vedere dove era Cooper Square, ma secondo me non abbiamo tempo, ma ecco, questa vorrei tenerla invece, per farvi capire l'interesse della questione. Daniela, Come... magari riesci a concludere su questo e poi magari eh, ci su questo E poi lo che risponsi sull'idea, ne parliamo se siete interessati, e, e se no ne parliamo un'altra volta con immenso piacere. Voglio solo farvi vedere, vedere l'interesse economico eh, di questa, perché altrimenti non si apprezza l'efficacia del, del modello. Eh, uno, come vi ho già detto, siamo nel Lower East Side, siamo a due passi dal Wall Street District, uno dei luoghi al mondo dove le case sono più care in assoluto eh, e sono maggiormente inaccessibili. Um, in questa parte della città uh, un, il mercato... Um, eh, il merc puoi dare un altro click uh, Antonella? Un ultimo click per far comparire, ecco questo vi volevo far vedere. Eh, Nell'overside il prezzo per unità abitative analoghe a quelle mh, gestite dal Community Land Trust è per appartamenti proprio uh, senza amenities, come si dice, senza lussi, molto semplice, di l'affitto mensile di 3.750 dollari mensili uh, in generale, mentre a Manhattan è di 4.500 e siamo su una soglia minima. E invece le stesse unità abitative vengono date in affitto, sto parlando di affitto, eh, vengono date in affitto al community land trust a circa 430 dollari al mese e quindi possono essere accessibili per coloro che hanno meno del 25% del, del reddito medio dell'area, quindi mh, questo per farvi apprezzare la dimensione di accessibilità e che si può realizzare tramite appunto questo meccanismo. Questo consente a uh, latinos, soprattutto portoricani, uh, esponenti della comunità cinese, della black community, a moltissime donne sole, molte di loro vedove e alcuni, alcune di loro disabili, di vivere nel cuore di Manhattan. Tutto il resto ce lo diciamo dopo. Um, ma una curiosità, come vengono assegnati gli appartamenti? E come dicevo, uno delle, nel momento in cui si redi, redige lo statuto di un community land trust, si identificano quali sono i destinatari, che devono essere, eh, per, um, ci sono poi una serie di regole a livello internazionale, devono essere dei uh, low income, o very low income, questa è già una definizione, devono essere fra il 25 e il um, 65 se non erro, Uh, Percettori di reddito del 25-65% della media dell'area locale. Il Community Land Trust uh, dell'Over Side di cui vi ho parlato è accessibile a soggetti che hanno un reddito pari al 25, massimo 50% dell'area media cittadina, quindi stiamo parlando di persone, in questo caso si parla di very low income. Visto che mi fai questa domanda, approfitto per dire che invece le politiche francesi hanno adottato in generale, in generale, poi con casi specifici, tutto un altro criterio e si sono indirizzati attraverso questo strumento essenzialmente alla classe media. Ho capito. E di Voleva forse fare una domanda velocissima Maurizio, ma eh, cosa dite? C'è il tempo per una domanda o passiamo a un caso specifico, a un caso concreto dopo la teoria? <ride> Questa prima... No, penso sia interessante capire... Eh, che tipo di traduzione nel diritto italiano può avere? Questa sicuramente sì, è... che ne parliamo dopo con più calma, dopo che abbiamo visto i casi, i casi specifici, perché quello è un elemento di grande interesse, sia certo. gli ostacoli che abbiamo, e mi piacerebbe molto parlarne con voi, e sia le potenzialità che ci sono. Questo è l'elemento cruciale, direi. Certo. Poi eh, Daniela magari la presentazione la, la carichiamo sul sito se sei d'accordo e abbiamo... La... No, d'accordo, lasciamela rivedere perché magari se c'è certo, un, certo. un po' lo tolgo perché insomma non mi va di mandare in giro cos'è che sono... Assolutamente. Eh, però chiaramente sì, insomma l'ho fatta per voi, quindi... Magari... <ride> Grazie. Perfettamente eh. d'accordo, ne parliamo magari eh, dopo. Eh. Va bene, allora eh, prendo io la parola brevissimamente per introdurre eh, il primo caso concreto di cui parliamo oggi e, e sono molto onorata di, di poterlo presentare perché è un caso di, di partenariato pubblico privato, eh, questo eh, centro multifunzionale che vuole diventare un hub di, di eh, comunità, che nel sua, nella sua presentazione si, presenta, si, si introduce come spazio di convivenza e gestione collaborativa sostenibile in cui l'inclusione sociale di migranti si coniuga con una visione di welfare interculturale e di cittadinanza attiva in grado di superare la logica assistenziale per categoria. Eh, è una. quindi eh, diciamo che è un modello che ehm, ricalca perfettamente un po' le intenzioni di quello che andavamo cercando con questo ciclo di, di seminari perché tiene assieme il discorso del co-housing e del co-working eh, ce ne parlano l'avvocato amministrativista Giuseppe Melucci che fa parte della cooperativa capofila dell'associazione temporanea ehm, di scopo che gestisce questo spazio, che è nato grazie ad un progetto europeo, a un finanziamento eh, europeo eh, vinto dal comune di Bologna con 16 partner eh, del terzo settore e, e, e adesso appunto questa associazione temporanea di 16 entità gestisce um, questo spazio di co-housing e co-working e poi eh, passerà la parola a Lucia Manassi che invece fa parte della, eh, so, della cooperativa Open Group che eh, eh, fa il lavoro di costruzione di comunità e mediazione all'interno di Salus Space. Prego Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per, per l'invito eh, intanto mh, spendo proprio due parole per eh, sull'origine del progetto cercherò ovviamente di stare il più possibile nei tempi perché eh, dall'origine si possono eh, comprendere meglio le politiche e, e gli strumenti che abbiamo adottati allora saluspace nasce sul, eh, sulle ceneri eh, di un di una vecchia eh, struttura ospedaliera eh, andata in disuso e eh, alla, alla periferia est di Bologna è diventata mh, luogo di eh, degrado, di forte degrado, quindi con un forte impatto negativo su tutta la comunità eh, locale e su chi viveva in questi spazi assolutamente abbandonati e in idoni. Eh, il Comune di Bologna decide di attivare un progetto di eh, rigenerazione urbana, un progetto partecipato che coinvolgesse il terzo settore e eh, i cittadini del quartiere e quindi eh, si presenta ad un bando UIA. Eh, vince questo bando UIA e riesce a ottenere eh, 5 milioni di euro di finanziamento. Eh, parte quindi una coprogettazione durata eh, due anni, eh, una coprogettazione fatta con 16 partner del terzo settore, evidentemente comune di Bologna e quartiere e con i cittadini del, del territorio. Mm, eh, qual è l'esito di questa coprogettazione? L'esito di, di, di questa coprogettazione è eh, di immaginare uno spazio, come, eh, come diceva bene eh, Antonella, uno spazio di coprogettazione. Eh, multifunzionale nel quale eh, si facciano politiche di integrazione di rifugiati e richiedenti asilo attraverso la coabitazione di eh, appunto, soggetti eh, fragili e soggetti eh, me, meno fragili ehm, e attraverso appunto, la eh, creazione di eh, impresa sociale, di momenti eh, culturali eh, e ehm, attraverso la, una rigenerazione del tessuto eh, distrutto da, da, dai fenomeni eh, di degrado. Um, dei 16 partecipanti alla coprogettazione, 6 decidono di costituirsi in ATS, sono soggetti eh, diversi tra di loro, sono cooperative. Eh, c'è cioè una cooperativa sociale, ETA, BETA che è la capofila, poi ci sono altri soggetti eh, che eh, hanno altre peculiarità, alcune sono indirizzate verso la formazione, altre verso eh, l'arte partecipata, altre ancora verso l'agricoltura urbana, altre sugli studi, eh, sugli studi eh, di, sociologici di settore. Ehm, il comune di Bologna fa una scelta molto coraggiosa. Eh, perché decide di non seguire gli schemi del, eh, tradizionali, quelli abituali, eh, del, del, del codice del, dei, dei contratti pubblici degli appalti, decide invece di seguire il codice del terzo settore. E quindi all'esito della coprogettazione, eh, ripeto, con molto coraggio, eh, stipula una convenzione con il soggetto. ATS, il soggetto nascente, nel, nel quale appunto ci sono obblighi reciproci, poi se volete eh, approfondiamo. Eh, ovviamente c'è un'impossibilità dell'ATS di conseguire utili, questo fa parte del, insomma, del, delle regole stabilite nell'articolo 56 del codice del terzo settore, eh, e ehm, resta però il rischio per i soggetti del terzo, il rischio di impresa per i soggetti del, del terzo settore e quindi affida la struttura eh, a, questi, eh, a questa ATS eh, cose, mh, Cosa c'è ancora di nuovo in questa, eh, in questa eh, sperimentazione? Eh, c'è che eh, mh, non è un affidamento eh, diciamo mh, oh, duraturo, è un affidamento sperimentale, sono due anni, prorogabili per altri due anni, in questo periodo l'ATS e il Comune di Bologna devono insieme individuare le forme di gestione stabile di questa, di questa, di questa struttura. La, eh, la particolarità sta nel fatto eh, che la gestione è una gestione collaborativa eh, in senso pieno, nel senso che c'è una governance complessa, c'è un soggetto ampio che mantiene eh, i rapporti eh, dei, dei 16 partner, all'interno di questo soggetto che si chiama comitato di indirizzo eh, si stabiliscono le linee di indirizzo principali, quindi mh, le, le macro politiche all Dopodiché c'è una cabina di regia più ristretta, formata dal gestore, dal comune di Bologna, eh, dall'ASP e da, eh, dal pommetro, il soggetto appunto che fa eh, la, la, la manager di, di comunità, appunto Lucia, in questo caso. Eh, e Qui si stabiliscono invece le linee di utilizzo più, eh, eh, più, più, diciamo, più eh, puntuali. Eh, e, è il luogo a, che fa le ammissioni delle quali parlerò eh, poi dopo eh, brevemente. Quindi c'è un rapporto eh, pubblico-privato eh, che è strutturato in modo peculiare rispetto agli altri eh, rapporti ai quali siamo abituati, non mi risulta che in giro ci siano oggetti così grandi gestiti eh, in in questo modo e insomma... Eh, Stiamo cercando di individuare quale potrà essere l'esito e come può essere riproducibile questo, questo progetto all'interno eh, del Comune di Bologna, ma evidentemente anche fuori. Per questo siamo impegnati col Comune anche a individuare un percorso per mettere nel regolamento... Eh, sui beni comuni che stiamo eh, scrivendo attraverso un percorso partecipato qui a Bologna, eh, anche la particolarità di Salus e come i beni comuni possono essere gestiti in modo collaborativo eh, con, eh, in, in futuro. Eh, L'altro aspetto, eh, sto tagliando con l'accetta e mi scuso, per, eh, però capisco l'esigenza di brevità, eh, L'altro aspetto interessante, interessante, io credo, da investigare è invece il rapporto che c'è tra i soggetti che vivono eh, in, in Saluspace, Space eh, e ehm, l'ATS e la pubblica amministrazione. Abbiamo fatto una scelta, quella di non eh, sottoscrivere contratti di locazione, ma di eh, considerare questo. Uh, come un, ver un vero e proprio servizio pubblico. Allora chi, chi usufruisce di questo servizio pubblico? Intanto i soggetti fragili da inserire, no? E quindi abbiamo quattro appartamenti su 20, in realtà adesso sono cinque perché abbiamo scelto di eh, ospitare anche una famiglia proveniente da, dall'Ucraina, quattro eh, appartamenti dedicati, al, dedicati al, all'inserimento di eh, eh, rifugiati e immigrati. Questi quattro eh, appartamenti sono, eh, sono affidati eh, a due alla comunità valdese che ha progetti eh, mh, di eh, ospitalità per, per i rifugiati, eh, in particolare abbiamo due famiglie siriane. Mm, gli altri eh, due appartamenti sono destinati al progetto SAI eh, e quindi... Eh, l'accoglienza diffusa sul, sul territorio. Eh, gli altri appartamenti, gli altri 16 appartamenti invece sono stati affidati attraverso un bando pubblico eh, del comune di Bologna, questo bando pubblico prevedeva eh, la disponibilità eh, di chi venisse ad abitare qua a... Ehm, ad avere un approccio collaborativo e quindi a aiutarci nella costruzione del progetto di inserimento sociale che prevedeva appunto, sia gli spazi abitativi che, altri, eh, che altre attività mh, delle quali infine eh, vi, vi dirò brevissimamente eh, all'esito di questo bando mh, faccio una precis precisazione stiamo pa parlando di prezzi di mercato mh? gli alloggi non son sono si sì, dati con un patto di eh, che abbiamo chiamato di coabitazione collaborativa che è sostanzialmente è un patto di collaborazione quindi un patto pubblico privato un articolo 11 eh, del, della legge sul, sul procedimento mm. e, sì, stavo dicendo eh, sono prezzi di mercato quindi eh, la, il criterio che abbiamo individuato non era appunto il bisogno ma la motivazione a partecipare eh, al progetto. Abbiamo fatto un, un, un processo di, di scelta con um, la cabina di regia di, dei soggetti che mh, potessero mh, essere interessati a costruire questo progetto e potessero essere utili al, al progetto le regole che ci eravamo date era quelle di creare un mix sociale eh, diffuso, ma magari di questo vi parlerà eh, dopo Lucia con tip diverse tipologie eh, di, eh, di abitanti eh, il patto di collaborazione è appunto un patto tra pubblica amministrazione privato sociale e privato prevede in cambio dell'abitazione dell la corrisponzione di un contributo per l'affitto che è di 700 euro per i bilocali e di 800 euro per i locali con le eh, eh, incluse le, le utenze tutte le utenze e la, ovviamente la possibilità di godere de, di tutti i servizi della della struttura eh, e abbiamo oh, mh, ovviamente l'impegno da parte degli abitanti ad attivarsi socialmente nel, nel, nel progetto e quindi di dare un contributo ehm, nella creazione di questa, di questa comunità, eh, la possibilità per chi partecipa alla gestione materiale di, alcune, di, di alcuni servizi di gestione appunto del bene comune, quindi spazzare nel centro studi piuttosto che eh, mh, tagliare l'erba eh, del prato la possibilità di fare appunto delle ore che noi chiamiamo di comunità delle ore di, di, di, di collaborazione che danno valorizzate a 10 euro e che danno diritto a uno sconto sul contributo dell'affitto eh, contributo per la eh, coabitazione fino ad arrivare na, al, a uno sconto di, massimo del, del 30% ovviamente una cosa, un oggetto sul quale stiamo esercitando, eh, stiamo esercitando la fantasia stiamo cercando di tenere però eh, tutte le mh, di mantenere i criteri di legalità e legittimità eh, ma è, è evidente che è una sperimentazione molto, molto, eh, molto forzata eh, all'interno di Salus stiamo costruendo un percorso, percorsi di inclusione attraverso la eh, costruzione di impresa sociale, eh, per cui abbiamo degli orti eh, che sono gestiti da una delle, eh, de, delle persone che è venuto a vivere eh, qui, qui, qui da noi, eh, abbiamo una locanda eh, che mh, è gestita nella parte de della preparazione della ristorazione eh, da una famiglia siriana, mh, una, non quella eh, dell'inserimento, un'altra ancora che è venuta a vivere qua, eh, che già era impegnata nella ristorazione in città, eh, abbiamo un, un teatri, corsi di mh, eh, musica, stiamo facendo eh, lezioni di italiano, eh, magari anche di questo ne può parlare Lucia, cioè stiamo facendo agricoltura urbana, abbiamo un mercato, insomma stiamo, abbiamo costruito una serie di attività, un ostello. Eh, che devono rendere sostenibile il modello perché e chiudo lo scopo di questa sperimentazione è quella di fare inclusione sociale sicuramente ma eh, di farlo attraverso la creazione di impresa sociale e di utilità per la comunità intorno che usufruisce dei servizi che offriamo e, mh, mantenendo sempre al centro la sostenibilità economica perché il nostro obiettivo principale è quello di non gravare sulle eh, casse eh, comunali ma anzi di essere produttori di lavoro, di ricchezza e di benessere sociale per restituire alla comunità appunto quello che, eh, che le era stato tolto anche negli anni precedenti. Ti ringrazio, mi sembra molto articolata e complessa, immagino che il lavoro di tenere assieme questa biodiversità sia la sfida più eh, importante, quindi su questo cedo la parola a Lucia, grazie. Grazie, grazie a tutti per averci ospitato, allora prima di tutto provo a descrivervi Salus Pace, è un luogo molto bello perché è nella periferia di Bologna ma in mezzo alla campagna, cioè non siamo troppo lontani dal centro ma intorno c'è il verde e il verde anche dentro Salus, c'è una palazzina abitativa appunto in cui ci sono 20 appartamenti, vivono eh, 48 persone in questo momento che arrivano da tutti i continenti, il 70% di loro hanno origine straniera e gli altri invece sono di origine italiana, e eh, abbiamo persone di tutte le età abbiamo bimbi che sono nati una, una neonata in agosto a Salus, la prima nata e abbiamo invece persone che hanno 75 anni, quindi generazioni diversissime, storie di vita completamente eh, diverse distanti, e distanti è un mix eh, vero e concreto, sono persone che appunto eh, vengono da, da, da, da storie molto diverse che si trovano a vivere insieme in uno spirito appunto collaborativo. E sono tante le, cose che si, le azioni che si svolgono a Salus, perché oltre a questa palazzina abitativa abbiamo, come ha detto Giuseppe, degli orti e gli spazi ortivi sono molto ampi e abbiamo attualmente tre container che però diventeranno delle strutture vere e proprie entro il 2024, che ospitano appunto la locanda e il bar, la locanda siriana e il bar, un emporio e poi uno spazio che è in transizione in questo momento, perché prima era utilizzato dai cantieri meticci per le produzioni, Teatrali, ma diventerà lo spazio comune per gli abitanti. Gli abitanti, infatti, hanno fatto sentire molto forte questo desiderio di avere un luogo tutto per loro. Queste sono delle fotografie che riprendono quello che accade il sabato. Il sabato mattina, infatti, è un momento importante per Salo Space perché è aperto a tante attività.